Bentornati e siamo noi, eccoci Massimiliano, oggi vogliamo fare un viaggio, un viaggio attraverso i piccoli comuni d'Italia che sono un patrimonio davvero prezioso del nostro territorio. Pensate che rappresentano circa il 70% dei 7998 comuni italiani, ma i cittadini che vi risiedono, che vi abitano, sono solo 10 milioni e da nord a sud nel corso degli anni infatti molti di questi comuni si sono progressivamente spopolati con il rischio di perdere radici, identità, Grazie tradizioni. E lo scorso 28 settembre la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni con dei territori montani e rurali. Quando la legge sarà approvata dal Senato, se non, se non ci dovessero essere ovviamente modifiche, sarà stanziato un fondo di 100.000 euro che dovrà servire per rilanciare la loro economia. E ora um, di di tutto questo parliamo con delle persone che amministrano questi piccoli comuni. Do il benvenuto a Diego Motta, eh, giornalista di Avvenire, che ci aiuterà a fare questo viaggio eh, ideale tra i piccoli comuni italiani. Grazie per essere con grazie noi in questo voi, pomeriggio. Degli... Dicevo, dicevo chi amministra. No? Eh, naturalmente do eh, il benvenuto a Massimo Castelli, che è il coordinatore del Lanci, che sarebbe l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per i Piccoli Comuni, ma è anche sindaco di Cerignale, giusto? Sì. In provincia di Piacenza. Benvenuti ad Entrambi. Allora Diego, io so che tu ultimamente ti sei occupato dei nostri piccoli comuni italiani. Uh, intanto ti chiederei quando un comune viene definito piccolo e quanti abitanti non deve superare. Allora, diciamo, la definizione di piccolo comune riguarda tutti quei centri che hanno meno di 5.000 abitanti e come veniva detto molto bene prima nell'introduzione eh, questa definizione eh, ci permette anche un po' di circoscrivere il perimetro eh, dei comuni di cui stiamo parlando parliamo di comuni che coprono il 54% della penisola italiana e rappresentano 10 milioni di abitanti e come veniva detto prima appunto eh, tutto. circa questo... un sesto del territorio. E la cosa che è avvenuta in questi anni è proprio eh, il fatto che questi comuni hanno diminuito la loro popolazione e come veniva anticipato prima appunto. Uno dei grossi problemi che eh, questi centri è devono affrontare lo spopolamento. Eh, senti, tu hai raccolto tante informazioni, ne hai conosciuti tanti, no? C'è qualcuno che ti ha colpito maggiormente di altri? Ma ci sono due storie su tutte che vorrei raccontare, oltre a quelle che appunto eh, immagino vedremo insieme. Eh, C'è questa storia molto bella che arriva dalla provincia di Isernia, eh, Molise, Profondo Sud, Castel del Giudice, un comune molto piccolo, un comune che ha visto una, uno spopolamento molto, molto alto negli ultimi anni. La scelta del sindaco è stata quella di, eh, una volta verificato che non c'era più la possibilità di tenere aperta la scuola, eh, già lui 30 anni fa era costretto a prendere il pullman e andare in altri comuni del territorio eh, per poter frequentare le lezioni. Certo. Eh, visto che questa scuola non poteva più riaprire e visto che la popolazione invecchiava, l'idea che ha avuto è stata quella di riconvertire una scuola... In, in una struttura pro, protetta per anziani sostanzialmente. La popolazione è invecchiata e questo in qualche modo l'ha portato a fare un ragionamento, a dire io con le persone che ho cosa posso fare e ha riconvertito una vecchia scuola in una struttura protetta. Non solo doveva rilanciare anche una produzione agricola che nel territorio era una delle poche fonti c'è cioè del buonissimo latte lì a Castel del Giudice esatto, no? ci sono anche delle ottime mele perché lì il, eh, il sindaco ha pensato di riconvertire tutto in una produzione biologica di mele. E il sindaco infatti è stato all'ombra all del nostro albero del bene comune te lo ricordi Massimiliano? Lo scorso. ricordo perfettamente <ride> esattamente, esattamente, per cui l'idea è stata davvero quella di eh, rilanciare piano piano l'attività economica e il suo grande risultato qual è stato? Dicendo ai suoi cittadini e ai suoi concittadini, guardate che è meglio essere occupati a Castel del Giudice che non disoccupati a Roma rimanete qui un infermiere di quelli che poteva andare a lavorare nella capitale ha deciso di fermarsi di tornare è stato un piccolo controesodo dopo la fuga dai piccoli comuni Fantastico. verso la città il secondo esempio è Chiesa Nuova Chiesa Nuova nel Torinese un, un comune di 250 abitanti molto piccolo da 15 anni ha aderito al progetto Sprar per la protezione dei rifugiati Adesso ha una quota di migranti presenti sul territorio eh, superiore al 10%, ha più di 25 eh, abitanti che arrivano dall'estero, sono richiedenti asilo. Hanno fatto una grande festa per festeggiare i 15 anni dello Sprara quest'anno nel 2016 e sono tornati in, stavo per dire in città, ma nel piccolo paese eh, migranti che arrivavano un po' da ovunque dal, dall'Iran, dall'Afghanistan adesso hanno anche alcune persone dell'est e questa è una soddisfazione per un sindaco e tra Sono poco racconteremo anche esempi. la storia di un altro sindaco, eh sì, che è il tema di migranti Sì, c'è cioè, eh? un filo che, che collega queste due esperienze, tra l'altro noi questi sindaci in trincea davvero li incontriamo tutti i giorni intorno a questo tavolo prima di proseguire la nostra riflessione il nostro viaggio vorremmo dare la parola a voi che ci seguite attraverso Terzo Simone. Eh sì, Gabriella, raccontateci se siete abitanti di un piccolo comune d'Italia. Diteci quali sono gli aspetti positivi o negativi nel vivere in una piccola realtà. Oppure fateci sapere se sareste disposti a tornare nel vostro paese se ci fossero delle giuste politiche per rilanciarlo. Insomma, come sempre potete dire la vostra. E per dire la vostra potete lasciare un messaggio in segreteria all'800 22 88 96, Oppure potete mandare una mail a chiocciolatv2000.it potete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook o un tweet a Chiocciola Siamo Noi TV2000, vi aspettiamo. Grazie Simone, allora vi aspettiamo. Uh, Castelli, lei dicevamo, è sindaco di Cereniale, siamo in provincia di Piacenza, da quanto tempo? Sette anni. Sette anni, insomma un bel periodo Vado per tracciare il <ride> Quindi secondo mandato. Secondo mandato. secondo mandato. secondo mandato. Allora, quanti abitanti ha il suo comune e che caratteristiche ha? Il mio comune ha 127 abitanti. abitanti. Però io, io dico sempre che io sono sindaco di un comune di 127 abitanti ma anche di un milione di alberi e non conto gli animali. Perché... Quindi già ci ha detto che caratteristiche non ci Esatto, questo è la, un comune appenninico a cavallo tra la Liguria e l'Emilia Romagna. Ecco, il, il tema, eh, direi il piccolo comune, si, si fa sempre ragionamento sulla, sul tema degli abitanti, per cui è piccolo per gli abitanti. Allora è la minor dimensione demografica, è qui piccolo una un'accezione che bisognerebbe rivederla, rivederla. Come li chiamerebbe lei? I comuni a minor dimensione demografica è una classificazione, però il territorio che rappresentano, i piccoli comuni amministrano il 54% del territorio nazionale. E poi dico un altro dato, perché siamo anche, noi ci colpisce molto la spenda in review, amministriamo il 54% del territorio nazionale con l'1% di spesa pubblica. Senta Sindaco, tornando al dato demografico, eh, Cerignale, quando era proprio nel momento del massimo sviluppo, del massimo fulgore, quanti abitanti è arrivata ad avere? Allora posso dire questo, eh, quando io facevo l'elementare si discuteva di, per cui ho oh, 54 anni, parliamo di... insomma. A 50, 50 anni fa aveva 700 residenti, quindi uno spopolamento consistente. 700 residenti, e io dico sempre anche mille capi di bestiame: ecco, ritorniamo cui, al territorio. Perché dobbiamo legarlo all'economia e legarlo a quello che si faceva e perché non ci sono più questi abitanti? Perché il tema è questo: eh sì. perché non ci sono più questi abitanti? Per cui, perché questi comuni sono diventati piccoli. Non erano piccoli. Piccoli non erano. È un, un po' la è... storia di Castel del Giudice è tutta la storia di questa Italia che eh, diciamo, con le, con, con, io dico proprio con un cambio culturale dove vivere in città, vivere la modernità era un valore e per cui era attrattivo rispetto a questo. La... Se anche, vedremo poi nel corso della puntata se ancora oggi un valore. Eh, io credo che qualcosa stia cambiando in questo senso. Anzi, c'è un'inversione di tendenza. E lo no, dimostra. Certo. Io però. Mi permetta, no? vorrei sapere che cosa significa essere il sindaco di 127 persone, perché immagino che lei non è soltanto il sindaco, è molto di più, perché lei conosce tutti, conosce dire... le loro storie, quasi fa l'appello la mattina, diciamo. Vuol dire, vuol dire questo, che io arrivo il venerdì sera dal lavoro, in particolare d'estate, e sabato mattina inizio a pulire la strada, perché non ho gli operai che possono pulire la strada di tutta, allora devo dare l'esempio. Cioè, se i miei cittadini vogliono avere il paese pulito, io non posso dire pulite, io pulisco. E poi perché ha un altro aspetto, perché la strada è pubblica di tutti, il proprio giardino è privato, ma se la strada è sporca anche il proprio giardino non risalta. Per cui far capire che il bene pubblico, il bene comune è un bene di tutti, non è di nessuno. E questo secondo me è il primo insegnamento che bisogna dare. E si bagnano i fiori, si fanno le cose e poi si affrontano i problemi della comunità come, se, come il buon padre di famiglia eh, la, la, la, la mamma che viene dice guarda che mio figlio beve, digli qualcosa guarda che quel signor anziano ha dei problemi guarda", per cui è un referente è lo Stato a contatto col cittadino è il front office dei problemi in un piccolo comune questo è importante però è anche dove la comunità trova la propria forza perché quando da noi arriva una, una badante perché noi abbiamo tante persone anziane è una signora dell'Ucraina per 5-6 giorni poi diventa la signora Maria diventa punto. parte del territorio diventa parte della comunità. della comunità senta Sindaco io appunto vorrei lei lo accennava prima lei ci ha detto a un certo punto io torno il venerdì sera e poi il sabato mattina mi metto a pulire le strade vuol dire che lei fa altro per campare? Assolutamente eh. sì. Cosa sì. fa? Io sono, eh, sono, lavoro per la regione Emilia Romagna. Vuol dire che... E, mi... poi, e poi la mia mamma ha un'attività commerciale, il bar del paese, faccio anche il barista eh. durante l'estate. Anche perché quindi... l'indennità della carica... L'indennità della mia, indennità di carica sono 360 euro. Poi abbiamo eh. detto tutto. Senta, sindaco, fanno 360 parte, di... Euro. Fanno parte di, quelle, di quel 1%... Famoso. Il mio consiglio comunale, abbiamo rinunciato tutte le indennità e li facciamo di domenica, così non nessuno deve assentarsi e dal lavoro. abbiamo anche completato il quadro dicendo questo, Arriva. ma ehm, lei ci ha descritto la sua giornata, sabato ah. mattina con la strada che viene ripulita. Quali sono le difficoltà maggiori, i maggiori problemi a cui sta cercando prova a far fronte? Allora, i allora, maggiori problemi sono il fatto che noi abbiamo una popolazione anziana, per cui con grande eh, necessità e con un insegnamento che ci deriva della nostra storia, della nostra cultura che dobbiamo aiutare che è in difficoltà ed è un principio che non va abbandonato. Allora è chiaro che una situazione del genere con eh, mh, piccole frazioni eh, lontane, Difficile montane, nevica, io per esempio avevamo, eh, quando c'erano un po' più di risorse, avevamo l'assistente ehm, domiciliare, cioè una persona che anche se una persona stava bene, però era a 10 km dal capoluogo, viveva da sola, andava a vedere. Quindi faceva dei controlli periodici? A un certo punto per non siamo salariata. più stati in grado di mantenere questo servizio. Callo, trasferimenti e quant'altro. Allora, Lei si è inventato qualcosa, perché so, i fondi so, scarseggiano interviene la fantasia. Esatto, si chiama <ride> il sociale creativo. Sa? Tremonti aveva la finanza aveva il sociale, il sociale creativo. creativo che allora io inventato? cosa ho fatto? Queste persone anziane da sole, senza rete parentale, cioè volevano una casa da solo, anche che stanno bene, li ho abbonati al quotidiano locale. Ecco. Così tutti i giorni il postino va a vedere... Almeno consegnava. Esatto, per cui... C'era il ragionamento di dire, poi se c'era un problema, la rete è quella della, della, diciamo, della solidarietà, dice guarda, mm. non sta tanto bene, allora a questo punto si mandava l'assistente sociale. So che insomma un altro fronte è anche quello della farmacia, anche lì vi siete attrezzati, perché farmacia, insomma, i servizi certo. medici sono fondamentali in un piccolo la, comune. La farmacia non è nel paese, per cui il, il, il, il proprietario del negozio fa anche la consegna di domicilio del farmaco, per cui ogni, eh, noi abbiamo un servizio puntuale per tutti. Naturalmente poi queste cose sempre sono più in difficoltà, ma ci dovrà aiutare la tecnologia. Pensate che il sindaco sta anche pensando ai droni per distribuire giornali. Sì, <ride> droni non solo anche il pane. Anche il pane. Anche per il controllo del territorio. È comodo distribuire il pane con i droni. Perché? Lo fa Amazon no, in America eh, per eh, eh, con le, con le altre eh, cose. No, a me colpiva no? sentendo Castelli, poi quando si dice la politica, no? i costi della politica. <ride> Questa è vera politica e costa nulla, no? Perché qui c'è il senso della comunità che mi sembra fortissimo ed è la cosa che ci piace di più. Assolutamente, cioè la bellezza di queste storie che ascoltiamo è proprio la bellezza di chi con le unghie e con i denti fa di tutto per mantenere un senso di comunità laddove i numeri dicono che la comunità potrebbe non esserci più. Se pensiamo che ci sono 311 comuni in Italia che hanno avuto uno spopolamento dal 50% al 99%, tra cui ad esempio Arquata del Tronto tristemente noto purtroppo. per le cronache del terremoto. Davvero eh, dobbiamo ragionare su come ricreare, garantire, tutelare un senso di comunità che è fondamentale per chi è rimasto, soprattutto persone anziane. 127 il comune del sindaco Castelli, ma, ma c'è un altro comune che di abitanti, pensate un po', ne è appena 32 e noi siamo andati lì. Siamo sì. in provincia di Lecco, il comune si chiama Morterone. Rosario Sardella. Porterone con i suoi 32 residenti è il più piccolo comune d'Italia, si trova a 1070 metri di altitudine e si raggiunge attraverso una strada lunga circa 16 km, tortuosa, fatta di curve e di dirupi e poi si giunge in questa conca naturale alle pendici del Monte Resegone, famoso per Alessandro Manzoni il suo romanzo I promessi sposi. caratterizzato morterone da frazioni sparse qua e là, non c'è un unico nucleo abitativo. Qui ad esempio ci troviamo in piazza della chiesa dove ci sono davanti a me la chiesa e alle mie spalle il municipio dove io svolgo la mia funzione di sindaco. Qui non ci sono solo anziani, ci sono ragazzi che hanno... Fatto una scelta di vita dalla città, si sono trasferiti qui, 27 anni. Ho scelto questo posto perché con un amico condividevo la passione per l'agricoltura e la passione per eh, l'impresa agricola. Siamo entrati in contatto con questa realtà eh, che è una struttura di proprietà del comune eh, costruita nel 2007 ed era in affitto, eh, c'era un bando d'affitto, per cui abbiamo eh, pensato seriamente l'ipotesi di affittarla. Noi abbiamo fatto questa scelta perché eh, affascinati da questo posto che comunque ha un fascino eh, irresistibile. Trattoria dei cacciatori, è l'unica trattoria che c'è qui a Morterone, c'è un agriturismo in quota a 1400 metri alla costa del Palio, però la trattoria è anche l'unico luogo dove si può acquistare del cibo, qui non ci sono rivenditi alimentari, non ci sono negozi di vestiti, non ci sono barbieri. che era il fornitore che portava la roba, quella che a me mancava andavamo noi nei, nei, magazzini, nei magazzini grossi lì a, a fare la spesa, ma la roba, le, il pane tutto è sempre venuto da l'ecco. vivo qua perché mi piace il paese, uno che non le piace non può vivere qua, qui si dovrebbe fare qualcosa per il turismo, per tirare la gente. Morterone da metà degli anni Ottanta è diventato un centro d'arte, una località dove molti artisti di arte contemporanea, grazie all'associazione culturale Amici di Morterone, hanno trovato casa. Diego, la cosa curiosa è che andando lì abbiamo scoperto che anche in un comune di 32 abitanti possono esserci delle beghe giudiziarie, perché il sindaco che abbiamo conosciuto, si chiama Antonella Invernizzi, è sotto processo con l'accusa di peculato perché avrebbe ricevuto il condizionale ed d'obbligo dal comune un rimborso per riparare l'auto privata che era stata danneggiata da alcuni vandali in una, nota, in una notte dell'estate del 2013. Eh, la giustizia è stata sollecitata dai consiglieri eh, di minoranza, naturalmente farà il suo corso, però eh, mi pare di capire che anche nei piccoli comuni lo spettro del tribunale c'è Sì, diciamo, nella è stessa, stessa misura quando poi si guadagna 360 sì. euro al mese sì, sì, nella stessa misura in cui c'è diciamo nelle grandi città, con questo effetto però paradossale, perché appunto il sindaco in una comunità molto piccola è un'espressione di servizio di tutela del bene comune, per cui avrebbe ancora meno, meno senso quello di dividersi sulle figure che poi devono essere garanti del bene comune, del bene di tutti. Devo dire che appunto eh, i casi del genere sono molto rari, io direttamente non conosco quello che, di cui avete parlato voi adesso, però normalmente le figure di sindaco che emergono sono invece figure proprio di, in cui tutta la comunità si riconosce, in cui tutta la comunità eh, fa riferimento proprio per individuare quei percorsi di rinascita, di tutela, di rivitalizzazione anche delle tradizioni, perché poi se andiamo a vedere dalla Sardegna alla Sicilia a tante zone periferiche davvero del paese, il bene da tutelare è proprio questa tradizione che non va smarrita. Patrimonio preziosissimo. Uh, Sindaco Castelli, tra poco le chiederà un giudizio sulla legge, insomma che si discute da anni di questa legge, però adesso un passaggio alla ho camera. Ho deputato il fondo, eh, prima ho parlato di ecco. 100.000 euro, naturalmente sono 100 e tra milioni. Tra poco ne parliamo, ma uh, è vero che questo a cui abbiamo fatto accenno adesso non è assolutamente un aspetto da sottovalutare, perché insomma, è difficile a volte nei piccoli comuni trovare delle persone disposte a scendere in campo perché c'è il timore insomma, di finire invischiato in qualche bega legale? Mm. Certo, perché il sindaco è responsabile a tutti gli effetti dell'amministrazione, per cui parliamo di omicidio stradale, eh, se c'è una buca in una strada e magari non hai i soldi per ripararla, se uno eh, si fa male o addirittura c'è diciamo, un decesso, il sindaco può essere inquisito se, se uno fa cause, l'assicurazione magari non vuole pagare, perché il manto stradale non è riparato rischia so, un'incriminazione per l'omicidio stradale, per cui, ci Sono delle grandi sproporzioni, ma questo non, non vuol dire e non bisogna neanche vivere questa, diciamo, il piccolo comune con un aspetto romantico, no? che è, è importante che ci sia, però bisogna invece tener conto di quanto queste piccole comunità contribuiscano a mantenere parte di questo territorio nazionale. Certo, sono sentinelle vere. E Qua del vado territorio. al di là del mio ruolo di sindaco, entro nel ruolo del, di coordinatore dei piccoli Lanci. comuni del Lanci. Il tema vero è questo. Noi abbiamo in custodia un territorio importante dove si formano le risorse fondamentali del paese, perché quando parliamo di pianura padana e parliamo di agricoltura, diciamo del, del 2.0 ma l'acqua è quella che viene da, da, certo, da Monta certo. allora il tema è di capire le coesioni territoriali abbiamo bisogno di politiche, abbiamo bisogno di trasformare Però Castelli, questo mi è perdoni. importante ricordare, no io volevo sentire un giudizio sulla legge, perché la legge è giudizio stata attesa sulla, allora, so che l'è allora, l'attesa per giudizio anni giudizio sulla legge, cioè, questa legge che stanzia 100 milioni sì, ma insomma, poi è una legge che viaggia da 10 anni avanti e indietro tra eh, camere e senato tra le due camere No, si viene, sì, viene aperta, è, è una legge cosiddetta legge legge manifesto viene la srotolata la Camera, rotolata srotolata al Senato e viceversa. Finalmente forse ci arriviamo. È legge importantissima perché fisso, una legge cornice, fisso un principio, fisso un principio che i piccoli comuni hanno, hanno necessità di avere delle differenziazioni che sembrerebbero normali di trattamento perché hanno una, una condizione diversa, non so, si parla di turnover del personale. Il 75%, cioè il 25%, su 100 ne puoi cambiare 25%. Ma se hai tre dipendenti, questa percentuale che senso ha? Allora è chiaro che c'è una peculiarità e una deve essere per questa legge, che è fondamentale perché fissa dei principi, fissa una diversità. Poi, naturalmente, noi vorremmo riempirla di contenuti che nella legge non ci sono. Per esempio introduco il tema della fiscalità differenziata, introduco il tema bonus mamme, che non so, viene discusso adesso nella legge finanziaria, ma se in una zona, in un comune non ci sono più di bambini e non ci sono perché quando una mamma deve fare un figlio è la volta che va via dal paese, perché non ci sono più servizi. Allora vogliamo dargli un po' di più se sta lì, allora il tema è di capire che Dobbiamo pensare a politiche differenziate per questi territori. Questa legge è fissa un principio fondamentale e non è la strada giusta. Quindi, la strada è giusta, poi verifichiamo i è contenuti con la strada è giusta, poi, poi mi, mi consente una battuta: quadro. io vorrei almeno tante risorse, come per le periferie, parliamo di 2 milioni di euro. 2 eh. miliardi di euro. Quindi insomma ecco, la richiesta cui... è parecchio più alta. Allora, dal nord al sud stiamo raccontando, lo dicevamo, le particolarità dei nostri piccoli comuni italiani. Adesso ci spostiamo, andiamo molto a sud, andiamo a Sant Alessio in Aspromonte, siamo in provincia di Reggio Calabria, ci ha raggiunto al tavolo Stefano Calabro, che è sindaco del 2009. Benvenuto sindaco. Grazie, allora sindaco, a Sant'Alessio in Aspromonte intanto quanti sono gli abitanti? 357 357, con una particolarità, no? prima abbiamo sentito un esempio simile, um, lei però di prima, di prima mano ci porta a questa esperienza, dal 2013 il suo comune fa parte del sistema di protezione per i richiedenti asilo, lo SPRAR, quanti immigrati ci sono? Potenzialmente 35, abbiamo due progetti SPRAR, dal 2013 abbiamo iniziato con un progetto categorie ordinari per cui accogliamo persone che hanno richiesto asilo politico e sono rifugiati dal 2016, quindi da quest'anno abbiamo un secondo progetto che riguarda le categorie vulnerabili. Ecco da dove arrivano? Che l età hanno? L'età media è 30 anni, sono prevalentemente quindi sono delle famiglie, arrivano dal Medio Oriente, arrivano dalla zona subsahariana, eh, qualche russo, cittadino russo è arrivato di recente. Eh, questo aiuta in anzi con... Oh, il suo comune è considerato, poi vedremo anche come un modello, modello per quanto riguarda l'accoglienza, un modello che viene raccontato all'estero, vi siete incontrati di recente con amministratori portoghesi, so che a dicembre 11-12 insieme a sindaci virtuosi nell'accoglienza ecco, sarete ricevuti dal Santo Padre. Insomma, perché lei ama dire che questo in fondo è un welfare a due facce? Sì, è un welfare a due facce. Io fermo restando, io sempre lo ribadisco dappertutto, che l'aspetto più importante è l'azione sociale, solidale, umanitaria che abbiamo messo in campo quindi accogliere chi ha più bisogno di noi. noi sappiamo che il popolo italiano è molto ospitale in modo particolare quello calabrese per cui è un territorio abbastanza fertile da questo punto di vista quindi riusciamo ad ospitare con molta tranquillità e serenità e poi c'è il secondo aspetto che anche quello è molto importante la ricaduta economica sul territorio il nostro progetto, o meglio i nostri due progetti hanno avuto questa ricaduta sono stati assunti 15 persone, 15 giovani laureati che con, una con una cooperativa sociale questo è importante dirlo, attenzione, è la maggior parte di questi contributi che il Ministero trasferisce, quindi circa il 95%, rimangono sul territorio, quindi 15 giovani assunti, 8 appartamenti che noi abbiamo preso in affitto, quindi dando vitalità anche al Paese Appartamenti che erano, che erano, sfitti. erano chiusi sfitti. Mm. Partiamo da lontano, quindi noi avevamo fatto già un censimento degli immobili sfitti e che potenzialmente potevano essere messi a disposizione dell'amministrazione comunale, quindi una banca dati e capire qual era la capacità immobiliare ad ospitare. La bottega, la farmacia, le scuole di due comuni limitrofi che sopravvivono grazie anche alla presenza di migranti. Parliamo di seconda accoglienza, ripeto, parliamo di progetti SPRAR. Insomma, un modello, sì, un vero e per proprio modello. Eh, però a questo punto, Sindaco, io le vorrei chiedere: eh, questi giovani immigrati che di fatto si stanno integrando no? sì. con la gente del, del luogo, eh, che, che possibilità hanno per il futuro? Saranno costretti eh, ad abbandonare il paese un giorno o la loro vita potrà continuare lì? Il nostro augurio è che. Una buona parte di loro eh, rimanga in paese. Qualcuno è rimasto, qualcuno ha chiesto eh, di trovare casa e rimanere lì e lavorare in alcune aziende agricole del posto, qualche altro ragazzo è stato assunto da un'azienda informatica. Per cui, buona parte rimangono sul territorio di Sant'Alessio o dei comuni limitrofi, alcuni di loro vanno via per raggiungere. Eh, I loro familiari, quindi ci riferiamo sì, i parenti, e vanno e chiedono di raggiungere la Svezia o la Germania. L'obiettivo è quello appunto di farli rimanere sul territorio. Noi di recente abbiamo appaltato alcuni lavori per recuperare alcuni vecchi manufatti storici per poi utilizzarli come botteghe artigiane per rispolverare gli antichi mestieri. Questo è una, una, un progetto molto importante che la mia amministrazione ha messo in campo e che vuole portare ci a termine. Ci sta portando al tavolo, Sindaco di Siamo Noi, un altro esempio virtuoso di economia circolare? Ecco, eh, Motta, è una buona idea di welfare che può essere anche esportata da altri piccoli comuni italiani. Molto lontano dalle proteste, Assolutamente no? Assolutamente. Eh? Quanto no. lontano. Assolutamente, fai bene a ricordarlo. Eh, bisogna tenere presente che i comuni hanno questa funzione di welfare fondamentale, che soprattutto nella creazione e nella formazione di quelle che saranno le comunità di domani, che per forza passeranno da un incontro tra vecchi e nuovi diciamo così eh, diventa decisivo sia in termini di welfare sia in termini di ammortizzatore sociale per capirci con molta semplicità alcuni casi come quelli che hanno visto coinvolti dei comuni il caso di Goro ad esempio mm. che si sono eh, ribellati all'ipotesi di arrivo dei migranti accadono sia perché c'è un problema nella distribuzione dei carichi e nella non responsabilizzazione dei comuni dei sindaci perché sono le prefetture che decidono giustamente i sindaci dicono date a noi questa responsabilità, perché siamo noi che conosciamo la comunità e possiamo dirvi se e quanto riusciamo a supportare un carico del genere. Però, secondo passaggio, molto velocemente, se riusciamo a fare un discorso del genere poi evitiamo che queste comunità si trasformino in comunità del rancore.